Grazie, grazie Presidente, allora, mh, una precisazione rispetto alla discussione in Commissione, era presente la ragioneria generale che eh, trattandosi di un fatto meramente tecnico relativo al, eh, al rendiconto eh, ha illustrato quali sono state le motivazioni ampiamente in Commissione per cui siamo stati diciamo, eh, costretti dire, a questo ulteriore passo. Prego, devo no, a... dicevo consideriamo che siamo in uh, dichiarazione di voto favorevole o contraria sì, istanza. Boh, sto, eh. okay. sto spiegando perché, bene, siamo, bene. Eh, perché siamo favorevoli. Essendo stato, eh, seppur eh, diciamo un, un provvedimento con carattere chiaramente di urgenza, comunque convocata alla Commissione eh, nei tempi, comunque ampiamente discusso in Commissione e spiegate... Quali sono le, le, le motivazioni? Siamo favorevoli proprio per il fatto che il, questo provvedimento, qualora non fosse eh, approvato, introdurrebbe una serie di sanzioni accessorie che pur eh, tra, eh, diciamo definite come sanzioni provvisorie, quindi che decadrebbero al momento della trasmissione delle, delle correzioni necessarie, eh, in, diciamo, consigliano di approvarlo rapidamente proprio per evitare gli effetti di queste sanzioni che sono il blocco delle sanzioni e eventualmente l'accertamento di fondi di trasferimenti dallo Stato. Grazie.